Il contrasto è strano, va. Molto buono. Grazie. bianco, No, no, no, no, no, no, no, no, no, che no, è no, no, no, no. Allora, la Allora, No, noi abbiamo finito. La 9, okay, che Allora, facciamo una cosa. Facciamo mettere le prendetelle, E Noi andiamo via di là. Eh bisogna darli tutti insieme, dai, andate grave, noi che vi ho scritto, firmatevi, no? Sì, fate attenti, ma forse cosa facciamo? Tirando. Torniamo là. Sì, io no, direi sono le squadre adesso, dai, Io direi di allora, <ride> allora facciamo le squadre. questo questo 11, Quanti hai allora. fatto? Eh? Dove eh? fatto? Eh? 11, facciamo bastardo! Mica Maurizio ha sempre la zampata finale, eh. Sì, io un giorno te Dio, ti, mi devi ancora un caffè da un dieci anni lo sai ti ricordo questo, che mi tirato al bollino questo te lo sei meritato eh. <ride> bravi ragazzi ho due undici meravigliosi senti ragazzi ci siamo, ci, ci siamo fatti che siamo partiti quasi all'unisono <ride> è partito lui pom pom pom tom, pom, pom, pom. pom, pom, pom. Simone 11 Vabbè, quelli non sono dubbi, questa non ci sono dubbi, quella di Giuseppe 59 1 eh, e 1 Allora Simone 59 Maurizio, Maurizio. 11 58 uno e uno. secondo me 1 Alessandro 8 58, 58 i media invadenti eh! io mi 10 andiamo a guardarci, guardate io ho visto oh, che vuota Vabbè, se c'è un dubbio, se non ti piaceremo l'arbre. Ah, vabbè, chiamiamo l'arbre. No, non so, se... chiamalo Se, se c'è uno, uno che non è d'accordo... Sono... Chiamalo lui. Sì. Arbitro! Scusa! Arbitro! Perché è dubbia, non per ah, è è dubbio. Ieri siamo arrivati a uno di che aveva tirato la gomma, che c'era un millimetro, che la gomma è andata giù, quindi non c'era. Non chi era, ieri che me lo che ha Praticamente era una freccia così, e l'altra era appoggiata proprio sulla toglie la tua, quella contro no, e se tolgo la mia, quella oh, va giù non <ride> è una roulette qua, te toglie la mia, che quella con, no cos'è con affare là su? cos'è cosa a fare là su? E' uno straccio. Mica, <ride> come c'è arrivato? è un paracadutista facilizzato, che l'hanno perso. Ci ricominci un'ometrazione. E' uno, uno straccio nero. E' uno straccio nero. Uno no, no, dobbiamo controllare la freccia. <ride> ah, ma ti chiamo tu. Ah, vabbè, vabbè. Questa? Questa. Questa qua. è un enorme pezzo di plastica. Nero, nero. quei sacchi neri. Sì, ma è gigantesco. Cioè... <ride> <ride> non viene piuttosto, no? la lente, la fila con la lente. Certo, loro possono nemmeno... No, non c'è, pochissimo non c'è il furbo. 8? Eh sì. 8, allora. 50, 50,